Per il 56 appuntamento della rubrica il sessuologo risponde, oggi provo a rispondere a un uomo che mi contatta in un momento in cui ha la sensazione di star soffrendo di desiderio sessuale ipoattivo, cioè sta avendo poco desiderio sessuale in un momento un po' particolare della sua vita. Cioè, quello che succede è che si è separato un anno fa da una persona con che è stata la sua unica partner sessuale fino ad oggi mentre adesso da poco ha conosciuto una nuova persona che è una donna sposata, quindi coinvolta in un'altra relazione, ma che eh, stanno provando effettivamente a capire da amanti se ci può essere intesa stare tra di loro e hanno provato alcune volte ad avere dei rapporti sessuali senza riuscire cioè un paio di volte hanno provato eh, in generale senza riuscire ad avere un rapporto penetrativo, mentre una terza volta hanno provato aiutandosi con un supporto farmacologico e anche in quel caso non sono poi riusciti ad avere il rapporto sessuale che cercavano e in questo quindi lui sta iniziando ad andare un po' in confusione, in difficoltà nel non sapere cosa fare e come fare dicendo che ha la sensazione che questo desiderio sessuale ormai sia quasi scomparso infatti dice io non, non, non ho più neanche l'abitudine o il gusto di masturbarmi non, non sto avendo un desiderio sessuale verso nessun'altra persona è proprio quasi come se la cosa fosse diventata stabile e problematica al punto da quasi andare in depressione per come sta diventando questo problema e in questa domanda che mi è arrivata, eh, di molte domande che mi arrivano, voi mi scrivete eh, spesso su, eh, via mail a valerio.cellettica.gmail.com eh, eh, o eh, tramite i social eh, mi contattate su Instagram o su Facebook e io rispondo volentieri a molte persone ma ho selezionato questa come domanda su cui fare poi un video di risposta perché credo che ci fosse un elemento importante di definizione del problema riguardo il modo in cui lui ritiene che il suo problema principale sia il desiderio sessuale ipoattivo che è una teoria tutta da dimostrare visto che eh, ci sono diverse cose che stanno accadendo nella sua esperienza sessuale e, e in realtà a me viene da pensare che il desiderio sessuale sia sì chiaramente un problema, come lui lamenta ma forse non sia il problema principale cioè se si trattasse del non mi piace specificatamente questa persona si parlerebbe di un problema di gusti nella sessualità. Se si parlasse invece diversamente di una questione legata al desiderio sessuale e basta avremmo un desiderio sessuale ipoattivo che è a 360 gradi ma comunque questo non sarebbe necessariamente un ostacolo alla possibilità di avere rapporti sessuali perché questo collegamento che lui sta facendo si basa sulla falsa credenza che per fare sesso serve avere chissà quanto desiderio sessuale, mentre invece non funziona così. Il desiderio sessuale è la miccia di innesco chiaro di una risposta sessuale, ma è soltanto un passaggio di un qualcosa di più complesso, che noi a volte viviamo in maniera molto spontanea e molto naturale, ma è un qualcosa che ci vuole poco a disallineare disequilibrare basta che si inneschino tutta una serie di pensieri, di emozioni a volte in maniera dirompente, inefficaci nel danneggiare la nostra possibilità di vivere il sesso piacevolmente e forse è qui questo che sta succedendo cioè che tutto un vissuto emotivo ha creato un problema emotivo e psicologico che provoca una disfunzione erettile che lui sta percependo nel non riuscire ad avere rapporti sessuali che poi lui descrive come eh, per il sintomo che riconosce meglio, cioè la mancanza di desiderio sessuale e quindi il eh, sentire ok, il mio problema è il desiderio nella sessualità, che è un problema. È un problema secondario però a una disfunzione rettile primaria e a una eh, mala gestione dell'emotività nella sessualità infatti lui mi scriveva che eh, poi tende a avere tutto un vissuto ansioso, ansiogeno all'interno del sesso e anche lì andiamo su una questione che a volte le persone non definiscono in modo efficace cioè alcune persone dicono ho oh, l'ansia come se fosse quello un problema avere l'ansia è un'esperienza naturale che tutti hanno la differenza è che chi dice di avere l'ansia a volte invece in maniera più corretta starebbe dicendo ho difficoltà a gestire l'ansia, non ho le competenze per gestire l'ansia, vedo che gli altri la sanno gestire io no e non capisco cosa succede. Quindi quello che serve fare forse non è tanto togliersi l'ansia, provare a togliersi questo meccanismo, ma piuttosto imparare delle competenze che possano permettere di gestire l'ansia in maniera più efficace. Come visto che c'è un farmaco che è stato prescritto, io immagino che ci siano state fatte delle visite mediche per prescrivere questo farmaco, mi auguro e quello però, quindi il rivolgersi a un professionista medico può essere un ottimo modo per andare a indagare il lato biologico della cosa che qui potrebbe essere effettivamente un pezzo assolutamente da valutare rispetto al desiderio sessuale, rispetto ai valori del sangue, degli ormoni come rispetto all'erezione ci sono alcuni aspetti sia meccanici che chimici che vale la pena considerare prima di prendere un farmaco così alla leggera quindi assolutamente eh, può essere un qualcosa da andare da, a, ad approfondire eh, nel momento in cui i problemi medici biologici tendenzialmente sono problemi generalizzati cioè quando li vediamo li vediamo a 360 gradi in tutti i contesti che possono capitare e qui effettivamente il problema è generalizzato solo che noi non sappiamo se è generalizzato perché è davvero un problema strutturale che, è strutturale che esiste in tutte le occasioni o perché lui si è fissato su un suo specifico modo di vedere questo argomento e quindi lo sta riproponendo ogni volta che avvia nella sua testa il programma sessuale e nella sessualità ormai è intrinseca questa modalità con cui vive la sessualità in un modo sempre più problematico che è una cosa che tra l'altro io eh, nel leggere la sua domanda mi veniva da dubitare perché il fatto che lui dica sto andando in depressione fa un pochino pensare a questa cosa, cioè sto andando in depressione significa non tanto che sto affrontando una situazione difficile e frustrante, perché la situazione è difficile e frustrante, tutte le difficoltà sono frustranti, qui quello che lui sta affrontando è un problema che poi sta comportando una serie di riflessioni su se stesso dolorose e peggiore del problema stesso, cioè nel momento in cui lui, non riuscendo ad affrontare la sessualità e la difficoltà emotiva che si presenta nella, nella sessualità in modo efficace, finisce per iniziare a pensare di essere danneggiato, di essere rotto, di essere diverso dagli altri, si crea un secondo problema che non è più la sola frustrazione del contatto con una difficoltà ma è il contatto con un pensiero danneggiato su se stessi che può provocare il, un, un, un percorso verso un'esperienza depressiva E quello un qualcosa assolutamente da monitorare prima che diventi un problema definire chiaramente quindi di che cosa si sta trattando qual è la difficoltà su cui si sta lavorando è importante per non fare confusione e non prendere delle direzioni insalubri eh, in questo caso forse c'è un pochino questo rischio, c'è il rischio di depressione se lui prosegue in questi tipi di ragionamenti, ma c'è il rischio anche poi di non riuscire a prendersi bene cura di se stesso se non riesce a capire in cosa consiste la sua difficoltà, che probabilmente, ci andiamo a chiedere a un medico se si tratta un qualcosa di biologico, e poi andiamo in un contesto di psicoterapia e di sessologia per andare a valutare l'aspetto psicologico della cosa che probabilmente ha tutto un un lato estremamente ampio in quello che sta accadendo. Questo è un qualcosa su cui io credo che lui debba lavorare, costruire le competenze necessarie, una volta letta chiaramente la situazione, le competenze necessarie per andare a gestire i propri pensieri e le proprie emozioni in modo tale da recuperare un approccio efficace all'incontro con una nuova persona nella sessualità imparando a non fissarsi e non limitarsi solo ai ragionamenti sulla competizione con, questa, con, questo, con il marito e della sua partner, al, al confronto della prestazione rispetto alla sessualità, alla messa alla prova rispetto alla nuova relazione, al confronto con se stesso e con le proprie ingenuità e argomenti su cui sente di non essere in grado e capace, con il proprio rapporto con il proprio corpo e con le difficoltà che sperisce all'interno di esso. Eh, è tutto, sono tutti elementi che una volta messi in ordine, e imparati a vedere in modo più realistico e ragionevole diventano un elementi di, un, di uno scenario più ampio che forse può essere affrontato in modo molto più soddisfacente di così su questo quindi mi raccomando chiediamo aiuto non sentiamoci soli nella nostra difficoltà perché nel momento in cui pensiamo di avere una difficoltà unica e che nessun altro capirà, stiamo commettendo un errore madornale. La nostra difficoltà è sempre personale e speciale a modo suo, ma ci sono alcuni aspetti funzionali e trasversali nel modo con cui funzionano le persone che sono comuni a tutti le tutte le persone e quindi è importante chiedere aiuto perché le altre persone ci possono aiutare cercando di darci delle competenze degli strumenti per prenderci meglio cura di noi stessi. Quando abbiamo la sensazione di essere fatti in maniera diversa, stiamo sbagliando. Quando abbiamo la sensazione che gli altri ce la facciano in maniera semplice e naturale, anche lì non sono gli altri che non capiscono noi, siamo noi che non stiamo capendo gli altri. Cioè gli altri non hanno chissà quale scienza infusa che dall'alto, ma hanno degli strumenti, delle risorse che hanno costruito nella loro strada di vita e a cui, che magari a loro erano più accessibili che a noi, o che magari loro sono riusciti a procacciarsi e a fare proprio in modo più efficace. Poi magari avevano difficoltà diverse quindi hanno avuto benefici da strumenti diversi. La questione è trovare quelli giusti per noi, giusti per la nostra storia personale. Mi raccomando quindi chiedere aiuto e il fatto di scrivermi io credo che sia già un tentativo di chiedere aiuto a qualcuno e sia un'ottima cosa, un ottimo passo per cercare di prendersi cura di se stesso e non scivolare nella depressione che eh, può essere un problema, chiaro, come tutti i problemi, complesso, frustrante, difficile, ma che anche quello poi eventualmente si affronta e si supera. Ok? Lavorandoci su, in psicoterapia tendenzialmente, ma... C'è anche qualcuno che a volte ci riesce da solo, ma a volte sono situazioni diverse e difficili. Diciamo che chiedere aiuto in psicoterapia è il modo per cercare di accelerare dei processi che altrimenti da soli ci richiederebbero eh, a volte anni, a volte tutta la vita, a volte sarebbero risolvibili. E quindi è un acceleratore di un processo naturale, eh, tentando di stradarci rapidamente sulla direzione più efficace senza farci Barco, brancolare in tutte le alternative possibili considerando che di vita ne abbiamo una se passo 40 anni a risolvere un problema poi me ne mancano me ne rimangono eh, pochi per vivere il resto quindi mi raccomando chiediamo chiediamo aiuto a me o a chiunque altro eh, riteniamo opportuno e io sono Valerio Celletti se avete domande o commenti a questo video domande per la rubrica, se solo corrisponde da scrivermi, scrivetemi eh, qui o sul sito www.dottolverio.com Ci vediamo al prossimo video!